Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore appuntamento che vi parla, come sempre, è Alessio Evangelisti. Felici di tornare nuovamente con voi dopo, in fondo, neanche tanto tempo. Grazie a Dio continuiamo l'opera che il eh, Signore ci ha comandato da portare avanti nei limiti delle nostre possibilità e anche del nostro tempo. Benissimo. Bene, in questo video non abbiamo fatto nessuna live, semplicemente questa volta abbiamo deciso, così poi vedremo prossimamente se fare qualche live e su quale eh, oggetto, insomma, verterla. Ma questo video tratterà su un argomento che eh, secondo, secondo noi è molto importante noi affronteremo il tema della vanità, lo vogliamo affrontare eh, proprio da un punto di vista molto particolare, anche se così non dovrebbe essere. Il punto è questo, mai ho sentito trattare questo argomento proprio da quello che è il suo fondamento, con questo non voglio dire che mai nessuno l'abbia fatto, semplicemente sto dicendo che io personalmente, né all'estero e né qui in Italia ho mai sentito affrontare il tema l'argomento della vanità partendo dal fondamento a un certo punto in modo molto rapido vogliamo anche esaminare un pochino il testo originale perché ci servirà ci servirà ehm, per eh, come dire mettere il cosiddetto puntino sulla i questo è molto importante Giusto ultimamente da parte degli ebrei, quindi da parte del, del rabbinato ortodosso, ho sentito alcuni eh, ragionamenti che mh, vanno a incidere quanto, quanto appunto contiene questo, eh, diciamo, eh, questo argomento. Eh, anche se in modo, diciamo, non lo hanno detto chiaro e tondo, ma comunque il, come dire, il discorso andava a enfatizzare. Quello che vedremo, insomma, in, in, in questo video sarà un video molto uh, interessante, un video molto importante, un video che ai nostri giorni continua a giocare un ruolo di vitale importanza, scusate per l'onasticismo, di vitale importanza perché poco conosciuto, perché se ne parla poco, perché eh, alle volte vuole essere uno strumento improprio, oserei dire, improprio per poter avallare determinate mh, posizioni personali. Noi siamo chiamati a predicare la croce di Cristo, sappiamo che la croce implica eh, sofferenza, la croce implica morte, no? morire a noi stessi per rinascere al, come dire, alla nuova creatura, alla nuova creazione, il, il nuovo uomo, muore il vecchio uomo in Adamo, nasce il nuovo uomo in Cristo Gesù, formato da Cristo Gesù, formato quindi dalla sua parola, formato dal suo spirito. Questo è molto importante. Quindi noi dobbiamo predicare sì la croce di Cristo, ma molto spesso ci ritroviamo ad ascoltare che non si predica tanto la croce di Cristo, la croce biblica, ma la croce dell'uomo, e quindi diventa un dogma. Qual è la differenza tra dogma e dottrina biblica? Eh, la dottrina biblica è la parola di Dio ed è la verità assoluta. Il dogma, invece, è il precetto umano, che si discosta, anche se apparentemente no, ma che si discosta dalla parola di Dio. Benissimo. Senza indugio e senza preamboli vogliamo dare inizio al presente video. Bene, allora cari amici, la prima cosa che desidero fare adesso, come facciamo sempre, è farvi entrare nel nostro desktop in maniera tale che possiate navigare con noi e possiamo insieme interagire con la lettura della parola del Signore. Allora, vado ad attivare la navigazione abbiate pazienza perché voglio fare una cosa che come al solito non ho fatto prima te pareva allora eh, non mi ricordo più dove devo andare sarà qua ah, qua è sì giusto giusto l'ho trovato ok allora aspettate eh. aspettate perché ok allora sta? qua ecco ok perfetto allora da questo momento siete eh, sintonizzati con noi benissimo giusto per curiosità fammi vedere una cosa allora ok mm -hmm. va bene ok perfetto d'accordo allora benissimo allora in, que in questo momento eh, state eh, osservando appunto le stesse cose che osserviamo anche noi benissimo allora eh, abbiamo detto che vogliamo parlare della vanità nel parlare della vanità magari apriamo qualche piccola parentesi che vuoi o non vuoi si trovano delle risposte nel libro dell'ecclesiaste perché sostanzialmente il libro dell'ecclesiaste si presta in modo particolare per illustrare alla chiesa di gesù cristo questa grande verità così come ad esempio il libro di giovanni il vangelo di giovanni si presta per descrivere la trinità insomma ogni libro sulla parola di dio presenta delle caratteristiche e delle peculiarità quindi come già detto lo vogliamo ripetere per trattare il bene l'argomento della vanità bisogna eh, ricorrere al libro delle coelette ovvero del predicatore quindi quando utilizzeremo il nome Coelet semplicemente stiamo dicendo predicatore in ebraico perché così viene definito Salomone eh, nel libro appunto della vanità. Eh, scusate, dell'Ecclesiaste. Del, dell scusate, ho detto una sciocchezza. Allora, io qui ho la mia Bibbia. Voi, se volete, potete anche aprire la vostra Bibbia e andare nel libro dell'Ecclesiaste. Eccolo qua, il verso 2 dice, vanità delle vanità, dice il predicatore, ok? Quindi in, in ebraico si direbbe Hevel Chavalim, dice il Koelet, poi questo lo vedremo tra un pochino, quindi predicatore si dice Koelet. Questo è bene che lo sappiate perché magari lo potete trovare in giro. Allora vogliamo andare in Ecclesiaste, Ecclesiaste 1.2, ok. Eccolo qua. Allora noi partiamo da un concetto, ok, che è fondamentale. Allora eh, quando Dio parla. Non è un uomo che sta parlando, ragion per cui se Dio dice una cosa, non la dice tanto per dirla, ovvero non, non possiamo neanche asserire che magari è scritto così come come dire, trova un significato light, trova un significato superficiale, no, no, no, no, no, no, È scritto che la parola di Dio è purgata con il fuoco. Quindi ogni parola di Dio è purgata con il fuoco. Addirittura nel linguaggio originale ogni lettera, ogni consono, beh, so, diciamo... Vabbè, ogni, ogni lettera nel linguaggio originale... Ha una sua profondità, ha un suo significato, ha un suo numero, ha una sua forma, ha eh, appunto ripetiamo un suo significato, questo è molto importante. Quindi quando Dio dice qualche cosa dobbiamo porre mente a quel qualche cosa cominciando da ogni singola parola. Pertanto il Signore inizia Diciamo eh, il, il suo discorso in Ecclesiaste 1, noi inizieremo dal verso 2 e tutto quello che diremo, leggeremo, lo diremo, lo leggeremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio. Nel nome dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen, Signore. Guidaci, Padre, nell'illustrare la Tua santa parola, Padre, senza aggiungere e senza togliere. Noi, Signore, invochiamo la Tua guida e la Tua presenza, Padre, nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Bene, allora, la parola di Dio ci dice vanità. Ok, vanità, delle vanità. Ma che cos'è la vanità? Man mano che il video prenderà forma lo capiremo sempre via più. Vanità delle vanità dice il predicatore, cioè Salomone. Poi ripete, quando la parola di Dio ripete, è molto importante, come dire amen amen, così sia, così sia. Vanità delle vanità e poi dice qualcosa di impressionante. Ogni cosa è vanità, wow. Alla domanda, ma che cos'è la vanità? se noi stiamo a quello che è scritto, ogni cosa è vanità. Quindi che cos'è vanità? Tutto. Tutto è vanità. Anche quello che noi pensiamo non sia vanità, è vanità, diventa vanità. Questo la scrittura lo enfatizza, partendo proprio dal libro della Genesi, in un modo impressionante. A un certo punto nel libro della Genesi, questo però lo vedremo nel, um, nel linguaggio uh, originale, nel libro della uh, uh, Genesi presenta che puntini puntini puntini, poi lo vedremo dopo, è vanità. E quando tu ti accorgi di una cosa del genere senza aver affrontato tutto quello che è il discorso, ovvero lo studio profondo, sull'argomento, sul tema, sull'oggetto della vanità, eh, ti troveresti smarrito, ti faresti appunto giustamente, perché non hai la conoscenza, ti faresti delle domande e diresti ma com'è possibile che una cosa del genere sia vanità? Ma questa non è vanità! Invece sì, è vanità, e che molto spesso l'uomo, come dire, eh, commette molti errori per mancanza di conoscenza. Ecco perché il Signore ci ha chiamato a conoscere nel limite delle nostre possibilità il meglio che possiamo di dedicarci a conoscere il meglio che possiamo la parola di Dio benedetto il santo nome del Signore bene, quindi intanto il Coelet, il predicatore eh, ci dice che tutto è vanità ogni cosa è vanità tutto quello che ci circonda poi ci, ci dirà nel suo insieme è vanità tutto quello che si fa sotto al sole è vanità. Nello specifico parliamo di quello che eh, si fa eh, sotto al sole, nel senso che sotto a questo nostro primo cielo. Quindi tutto quello che si trova, vi sto dando degli anticipi, sotto al primo cielo, che è il nostro cielo, la nostra atmosfera, è vanità. Tutto. Tutto è vanità. Wow. Qualsiasi cosa, ogni cosa, vanità, anzi lo vogliamo fare un pochino più grande. Mm. Stavo pensando se far così. Così. Ecco qua. Ok. Ogni cosa è vanità, perfetto, benissimo. Allora, vogliamo andare in... Eh, allora, facciamo così, va? Così, così risparmiamo tempo. Allora, Ecclesiaste 1.3. Allora, che profitto ha l'uomo di tutta la sua fatica nella quale egli si affatica sotto il sole? Ecco qua, quando io prima ho utilizzato, vedete, il termine sotto il sole, ma sotto il sole è inteso come sotto al nostro cielo. Sotto il nostro primo cielo, vedete, noi prendiamo le parole, ma non sono le nostre parole. Cioè qui non è che noi diciamo, o Alessio Evangelisti dice, o i predicatori, i pastori dicono, quelli di sana dottrina, no. Qui si tratta di stabilire semplicemente, alla luce di quanto leggiamo, nero su bianco, molto semplicemente quanto la Bibbia stessa ci vuole eh, rappresentare. Benissimo, quindi che profitto all'uomo di tutta la sua fatica nella quale egli si affatica sotto il sole. Bene, eppure quante cose buone si fanno sotto il sole? Mm? Quanti lavori buoni, quanti studi buoni, chi ha inventato la penicillina e ha salvato tante vite umane? È una cosa buona, Dio non è contro queste cose, anzi, anzi. Possiamo dire che Dio ha dato intelligenza a queste persone, tipo quelli che, hanno inventato, colui che ha inventato la penicillina, sicuramente, no, sicuro, ha ricevuto l'intelligenza da parte del Signore per poter salvare molte vite, e qu quante cose buone, quante costruzioni buone, quanti lavori buoni, quanti viadotti, ponti, ospedali, eh, quante cose, quante azioni, quante opere buone si fanno sotto al sole. Quante? Oh, tantissime, tantissime. Dio è contro a queste opere, ma così non si ha. Fai il bene, scordatelo, dicevano i nostri antenati. E Dio, Dio anche dice, fai, fai, fai del bene, scegli la via del bene, non scegliere la via del male. Mm, altro che predestinazione e, eppur l'ecclesiaste il predicatore il coelet dice che profitto all'uomo di tutta la sua fatica qui non necessariamente eh, parla delle cose cattive qui ci mette tutto di, perché la parola di Dio è purgata col fuoco di tutta, col ogni, tutto di tutta la sua fatica nella quale egli si affatica sotto al sole il profitto dell'uomo qual è? di tutta la sua fatica qual è? che poi diventa polvere e se ne va questo lo dice bene il coelet, il predicatore poi se ne va e la sua memoria a chi rimane? dove se ne va la sua memoria? Cosa ne rimane di Lui? Ci sono molte verità che tra un po' ne vedremo due che sono agghiaccianti a proposito di ricchezza e degli empi ricchi che molte volte ci si fanno, ci si pongono, ci, si, ci poniamo delle domande per mancanza di conoscenza della parola di Dio quando vediamo gli empi prosperare, gli empi arricchire, gli apostati arricchirsi, ma perché? Ma da dove viene questo? Alcuni dicono è il diavolo che li rende ricchi. Anche questa è una verità. Ma molte volte non è solo il diavolo, credetemi. Poi lo vedremo. Una cosa è certa, con Dio non si gioca. Con Dio non si gioca. Dio è amore, amen. Ma è anche giudizio ed è molto arrabbiato, molto arrabbiato con l'umanità per quello che sta facendo per le leggi che stanno approvando sull'aborto sui matrimoni eh, degli omosessuali delle lesbiche eh, sull'eutanasia su ama, ama gli animali e odia l'essere umano questo è, questo è il nuovo comandamento adesso gli uomini amano gli animali e odiano gli uomini esseri umani wow dio è molto arrabbiato sapete e già il giudizio di dio è cominciato su tutta la terra la terra si sta sgretolando poco fa a proposito di apocalisse e di montagne che è scritto che cadranno vedranno meno saranno appianate tutte quante le montagne questo è scritto nell'apocalisse poco fa lo ho visto ho potuto vedere il video sulle nostre Alpi, non so se nelle Dolomiti dove, non mi ricordo, comunque sulle nostre Almi, Alpi un pezzo gigantesco di una montagna è venuta è venuto giù, la parte della montagna si è iniziata a, sgredola, a sgredola, sgredolare, a sgredolare, sgredolarsi, un, come si dica in italiano e hanno detto gli scienziati che questo è dovuto al surriscaldamento al cambiamento climatico e eh sì cari miei il giudizio di Dio è all'opera l'uomo ama questo mondo ama le cose di questo mondo questo mondo gli si sgretolerà si dice così in, in italiano scusate io mischio un po' le lingue eh, in mano gli si scioglierà in mano mondo, le cose che tu ami tanto di questo mondo, di questa terra sono vanità, poi vedremo meglio che cos'è. Bene, tra l'altro, tra l'altro, andiamo un po' sul paradosso 1.4, eh, una età va via, cioè una via, una vita, una vita umana, una vita umana va via, un'altra vita umana viene, ma la terra resta in perpetuo. No, Aspettate che voglio un po' vedere l'originale, già che ci sto perché sic sicuramente, sapete, ci, ci, ci sono quelli che non capiscono niente e vogliono parlare. Allora, ah oh no, questo è Giobbe, e quando lo trovo su Giobbe? Eccolo qua, scusate eh, sì, perfetto, giustamente, quindi eh, una età va via, un'altra età viene, la terra resta in perpetuo, ok? Qualcuno dirà: Ma la terra non resta in perpetuo perché è destinata a scomparire. Vedi il libro dell'Apocalisse quando dice che il primo cielo e la terra passarono. Effettivamente, nell'originale troviamo le olam. Le è la preposizione a perverso, insomma. Significa eh, mm, olam può significare, già ne abbiamo parlato quando abbiamo confutato i birillini di turno, e olam può significare sia eterno, per sempre, cioè che non avrà mai fine, ma può significare anche lungo periodo. Quindi qui, nello specifico, Olam sta per un lungo periodo. Quindi una età va via. Tutte queste cose noi ve le insegniamo in maniera tale che voi possiate comprendere in maniera più profonda, perché so che alcuni di voi lo desiderate, altri no, e, ed è giusto che si rispettino tutti, però noi insegniamo un po' tutto, questa non è una predicazione, cioè non è mm, un sermone, questo non è un sermone, questo è uno studio vero e proprio. Quindi alcuni sono molto interessati in queste cose. Quindi una età va via, un'altra viene, ma la terra resta in perpetuo, cioè per lungo eh, tempo. Quindi, mm, paradossalmente, la terra con tutto ciò che contiene, che è una cosa effimera. Come lo siamo noi? Ecco, abbiamo eh, gettato una chicca. Eppur in un certo qual senso, in senso lato, in senso ironico, lo diciamo, che la Terra vale più di noi. E sì, perché noi passiamo, ma la Terra resta. Io muoio, ma la Terra resta. Verranno quelli dopo di me, poi moriranno anche loro, ma la Terra resta. Paradossalmente amiamo quelli che la amano, molti amano molto questa terra, ma poi se ne vanno e la terra resta. Come dire, la terra in un certo qual senso, a quanto pare, vale più di noi. In un certo qual senso, in, modo, in senso lato ovviamente. Poi ci arriveremo meglio a quello che vogliamo dire. Siamo solo agli inizi. Benissimo, vogliamo andare in Ecclesiaste 9.9 dice: Godi la vita con la moglie che tu ami, tutti i giorni della vita della tua vanità, i quali il Dio ti ha dati sotto al sole. Vedete questa espressione, sotto al sole, cioè sotto a questo cielo. Quindi in poche parole cominciamo a vedere che il quadro il quadro dell'oggetto eh, dello, del, del, del discorso, eh, del termine, la vanità, si sta sempre via più allargando, si va sempre via più illuminando, va prendendo eh, colore questo quadro. Il dipinto si rende sempre più chiaro. Agli occhi del, del lettore della parola di Dio. In poche parole, qui sta parlando di tempo. È come la prima parola, il primo termine della Bibbia, della parola di Dio, è tempo nel principio. Wow. Quindi dice: Godi la vita con la moglie che tu ami, tutti i giorni della vita, della tua vanità, che Dio ti ha dati. Quindi. Che cos'è la vanità? Che cos'è la vanità? La vanità è tutto ciò che si trova sotto il sole. La vanità è tutto ciò che è effimero. Perché tutto ciò che si trova sotto il sole è destinato a scomparire. Quindi durerà un tempo. Lungo o corto? Il nostro tempo è corto, il tempo della terra è lungo, ma pur è effimero, pur passerà. Tutto questo passa. La vanità non è altro che tutto ciò che passa, compresi noi stessi. Anche gli uomini sono vanità? Qualcuno dom domanderà. Dice la parola di Dio, l'uomo è vanità. Anche l'uomo è vanità, perché è effimero. Ora c'è tutto il discorso, lo spirito, l'anima, la vita eterna, la risurrezione dei morti. Questo fa parte del complemento, fa parte... Del, del cosiddetto è altresì scritto, ma adesso stiamo appunto navigando in acqua e circoscritte. Eh, anche il nostro corpo attuale non tornerà mai più. Noi è vero che riso risorgeremo, ma non con questo corpo, perché questo corpo scritto sarà trasformato. Vedi, prima Corinti, capitolo 15, benedetto è il santo nome del Signore quindi tutto il tempo della tua vanità, perché questa è la tua parte, tu hai una parte che Dio conosce, che Dio ti dà, che Dio ti permette, questa è la tua parte nella tua vita, il frutto della tua fatica che tu duri sotto il sole, tutto, tutto si racchiude nel tempo, la vanità è qualcosa di effimero. O molte volte sentiamo, sei vanitoso. tutte cose vere, tutte cose vere, non sto dicendo che non sono cose vere. Che cos'è la vanità? Beh, la vanità è questo, perché tu sei vanidoso, perché vesti così, perché parli così, perché ti conci così, perché sei attaccato a questo, perché, perché qua, perché su, perché là, perché ti metti questo, perché ti metti questo abito, perché si fa tutto un castello in aria molte volte, giustissimo, corretto, ma qual è il fondamento della vanità? Il fondamento della vanità è tutto ciò che è fimelo. Tutto, sia le cose buone sia le cose non buone, sono vanità perché sono destinate a scomparire e non ne resterà memoria. Ecco che cos'è la vanità, ecco qual è il fondamento della vanità. Se non si capisce questo si rischia di naufragare e di non cogliere il senso delle cose di Dio. Benedetto è il santo nome del Signore. Ecclesiaste 1,8. Ogni cosa si affatica più che l'uomo non può dire. L'occhio non si sassia giammai di vedere. L'orecchio non si riempie giammai di udire. Tutto questo è vanità. Udire sempre, guardare sempre, saziarsi sempre, leggere sempre, studiare sempre, giocare sempre, divertirsi sempre, lavorare sempre. Tutto è vanità. Le cose buone, le cose non buone. Quanto bene si trova dietro un onesto lavoro e quanto male si trova dietro lo stesso onesto lavoro? Già. È un paradosso, vero? Ne parleremo dopo, tra un pochino. Tutto è vanità. Ecclesiaste 9,9. Uh, no, già l'abbiamo visto il 9,9. Sto dai numeri. Uh, 1,11. Non vi è alcuna memoria, ecco qua, quello che ho detto prima, che... Anche la memoria, il ricordo passa, vedete, sono parole prese da, dalla Bibbia. Non vi è alcuna memoria delle cose che sono state inanzi, così ancora non vi sarà memoria delle cose che saranno nel tempo a venire fra coloro che verranno presso. Tutto passa, tutto è vanità, perfino la memoria di queste passerà. Wow, presto o tardi. Anche la memoria storica finirà quando passerà il primo cielo e la, e la terra, e la prima terra. Ora non entriamo sul fatto, ma allora non ci ricorderemo delle cose qui sulla terra, ma certo che ci ricorderemo, ma ci mancherebbe, questa però fa parte di un'altra storia. Qui l'Ecclesiaste vuole dire un'altra cosa, parla della memoria in modo più circoscritto perché vuoi o non vuoi questa memoria anche questa memoria la memoria di oggi è legata alla vanità perché è legata a cose effimere. ma un domani tutto sarà eterno tutto sarà senza fine e quindi avrà tutto un altro significato tutto un altro discorso Bene, Ecclesiaste 1,14 dice Io ho vedute tutte le cose Ricordati che la parola di Dio è purgata col fuoco Io ho vedute tutte le cose, tutto, tutto, tutto Ciò che si fa sotto il sole e tutto è vanità Tutto è tormento di spirito Wow, wow, incredibile La vanità è tutto, le nostre opere, le, le nostre azioni, i nostri pensieri, buoni, non buoni poi non ne parliamo. Tutto quello che si fa è vanità, tutto. Qual è il fondamento della vanità? È tutto ciò che si trova sotto il sole che è destinato a scomparire. Perché tutto ciò che si trova sotto il sole è destinato a scomparire. L'unica cosa che non scomparirà perché così ci dice l'Apocalisse che il primo cielo e la prima terra non furono più trovati, passarono e vi fu una nuova terra, un nuovo cielo. Quindi questo significa che il primo cielo passerà, la terra passerà, ma l'universo resterà, perché lo dice chiaro il libro dell'Apocalisse, che il secondo cielo non dice che passerà. Ora se durerà un'eternità o non durerà un'eternità, non ci deve interessare, la scrittura non ce lo dice e noi non vogliamo speculare. Punto. Allora, Ecclesiaste 11, punto 8, dice, ma pure se l'uomo vivendo molti anni sempre in allegrezza, si ricorda che i giorni delle tenebre saranno molti, tutto quello che egli sarà tutto quello che gli sarà avvenuto sarà vanità se l'uomo pone mente che per quanto possa vivere in questo mondo dopo di questo mondo ah, c'è un altro mondo si ricorda che i giorni delle tenebre saranno molti qui fa riferimento più che allo Sheol al keber, alla tomba, perché il corpo, il corpo non va nello Sheol, è l'anima e lo spirito che vanno nello Sheol, oggi. Ma il corpo va nel keber, cioè nella tomba, nella fossa, là dove ci sono tenebre. Molto interessante. Poi un domani anche i corpi eh, degli empi risorgeranno, ma non andranno appunto più né nello sheol o nell'inferno o nel, nel keber, nella tomba, ma andranno direttamente nello stagno di fuoco. Ma questa è un'altra storia, e poi qui sta generalizzando lo scrittore. Benissimo. Ricordati del tuo creatore ai dì di la tua giovinezza, avanti che siano venuti cattivi giorni, cioè la vecchiaia, e giunti gli anni dai quali tu dirai, io non ho alcun diletto. Sì, tutto è vanità. Tutto passa, ma quello che non passa è la parola di Dio. Quello che non passa è Dio stesso. E quindi ricordati del tuo creatore. Sì, facciamo molte cose sotto a questo sole. Molte cose, soprattutto noi cristiani, quello che facciamo deve essere buono, non deve essere cattivo, ma come fondamento dobbiamo porre la parola di Dio, porre il creatore, ricordandoci che noi siamo vanità, cioè siamo di passaggio, siamo passeggeri, siamo effimeri, la vanità, il concetto della vanità è il passaggio, è tutto ciò che è effimero, questo è, il fondamento, poi sopra questo fondamento si va a costruire dell'altro, perché se le cose buone che noi facciamo, le cose giuste che noi facciamo, le cose corrette che noi facciamo, eppur sono vanità, figuriamoci le cose non buone. Ecco qui che c'è una vanità accettabile, pur venendo anche questa dal peccato, perché ricordiamo che, la vanità nasce dal peccato, entra il peccato, entra la morte, entra, tutto ci entra ciò che è effimero e quindi nasce la vanità. Quindi venendo anche la vanità, diciamo, delle cose eh, buone dal peccato, però non tutta la vanità è uguale perché c'è una vanità che non è affatto tollerabile. Quindi se le cose buone sono vanità, figuriamoci quando facciamo cose non buone, cose cattive, cose che vanno a pregiudicare. Non parliamo poi della vita eterna. Ecclesiaste 12.3 Ricordati di, del tuo creatore e della tua giovinezza. La giovinezza è vanità, perché passa. E la vecchiaia è vanità, perché passa pure questa. Tutto passa. Eppure, quando eravamo giovani, ci credevamo nella nostra follia, magari perché lontani da Dio, ci credevamo immortali ci credevamo dei super uomini che avevano il mondo in mano e che potevano fare tutto, no? Quando non hai la grazia di Dio hai delle idee veramente carnali e alle volte anche sataniche. Bene, quindi il fondamento della vanità è tutto ciò che è effimero, tutto ciò che è effimero. Io ho detto al mio cuore, qui è il predicatore che parla, il coelet, va ora, io ti proverò con allegrezza, tu godrai del bene, ma ecco, questo ancora è vanità. Il coelet, il predicatore, non si è risparmiato niente, tutti i piaceri della vita li ha voluti provare e gli hanno lasciato interiormente una grandissima maritudine. Bene. Prova il mio cuore. Ho detto al mio cuore, il Coelet ha detto al suo cuore, ma non è forse scritto in Geremia che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa? Quanta gente segue il proprio cuore? È quello che io sento, è quello che io vedo, è quello che io penso. Cioè la linea guida è interna, wow! Eh. La linea guida è interna, lasciamoglielo fare ai satanisti, gnostici, ai massoni, che ci importa di loro, lasciamoli a loro stessi, con queste sciocchezze, non vale la pena neanche sporcarsi le mani con questa gente ma parliamo di noi e guardiamo la nostra dottrina che molto spesso queste cose sataniche del guardare il nostro cuore ce le vogliono infilare come dottrina no il cristiano non ha come linea guida il proprio cuore la propria forza io ordino io decreto che la cosa avvenga no tu sei una capra tu preghi tu non, no, non ordini e non decreti tu preghi amico mio tu devi pregare e non mi venire con la storiella se io dirò alla montagna gettati nel mare continua a leggere e noterai che poi conclude dicendo tutte, cose, tutte le cose che avrete chiesto in preghiera, in preghiera, lì parla della fede e della preghiera chi ha fede prega, chi prega ha fede benedetto è il santo nome del Signore il cuore è ingannevole il cuore è ingannevole se tu cerchi la verità dentro di te o ti appoggi su te stesso, amico mio, l'inferno sarà a casa tua molto presto. La nostra guida non è interna, è esterna, è Dio, è la parola di Dio, infinita, ineffabile, perfetta, infinita, gloriosa, ci dà pace, gioia, risponde alle nostre preghiere, alle nostre necessità, ci fa capire, ci dà luce il mondo perisce con tutti i suoi abitanti i suoi empi ma chi crede in Dio resterà per sempre io ho parole di vita eterna chi crede in me non morirà mai ha detto il Signore benedetto sia il suo nome Santo 6 Luca 6,25 guai a voi che ora ridete perché farete cordoglio e piangerete già guai a voi che ora ridete sai, la croce di Cristo non c'è niente da fare la croce di Cristo, non la croce degli uomini nel nome di, della vanità poi ne parleremo la croce di Cristo la croce di Cristo è sofferenza il cristiano ha una croce il cristiano ha poco di andare in giro trattarellando, come si dica trattarellando il cristiano è una persona che soffre, soffre per tante cose, soffre perché è perseguitato, nella propria casa spesso, o nel lavoro, o per tante altre cose. Guai a quelli che ridono, che zompano, che ballano, come il ricco Epulone, sempre feste, eh? balli, danze, alcol, divertimenti, e chi più ne ha, più ne metta. Ho scritto una cosa che mi è venuta in mente. Ecclesiaste 2,11, Dice il Coelet, avendo considerate tutte le mie opere, le mie mani avevano fatte, la fatica che io avevo durata a farle, ecco tutto ciò era vanità, tormento di spirito. E non vi è di ciò profitto alcuno sotto al sole, wow, perfino il divertimento è fatica, accumulare soldi è fatica, ci sono persone che vanno dietro la vanità del denaro, Accumulare, accumulare, accumulare, il potere e vanità. E chi meglio del coele, del predicatore, ce lo poteva dire? Ecclesiaste 2,15 Onde io ho detto al mio cuore, egli avverrà anche a me il medesimo avvenimento che allo stolto che mi gioverà dunque allora essere stato più savio perciò ho detto al mio cuore che ciò ancora è vanità perciò che non vi sarà già mai più memoria del savio come neanche dello stolto cosicché nei giorni venenti ogni cosa sarà già dimenticata. vedete le cose che abbiamo detto fino adesso come le enfatizza ulteriormente la Sacra Scrittura e come muore il Savio così anche muore lo Stolto tutti hanno la medesima sorte il sole sorge per i giusti e di conseguenza da calore anche agli ingiusti tra un po' cominceremo a vedere delle mm, rivelazioni molto profonde bene Ecclesiaste 2,23 enfatizza ulteriormente dicendoci «Cosicché tutti i giorni non siano altro che dolori e le sue occupazioni altro che molestia, anche non pur di notte il cuor suo non riposa». Questo ancora è vanità. Quante... Quanti dolori a volte ci prendiamo. Mi viene da pensare a alcune cose Cose lecite, cose buone, ma per una piccola parentesi, formarsi una famiglia, avere una moglie, un marito, dei figli, è una gioia, è bello, ma quanta sofferenza c'è dietro a tutto questo, la convivenza. Mm? Quando passano gli anni, già, i dolori, le malattie i problemi con i figli, i figli che crescono in questa società, le malattie che possono giungere, le cattive compagnie, i malintesi con il proprio partners, i suoceri che ficcano il naso laddove non devono, o altre volte dovrebbero ficcare il naso e non lo fanno, proprio perché i due sono magari sia il marito che la moglie sono due capre che si scornano. Quanti dolori! Cose lecite, eppure quante occupazioni sotto il sole, cose buone, ma che sono molestie, sono occupazioni moleste. Il lavoro, desideri il lavoro della vita tua, poi lo trovi, sei felice, e dopo un po' di tempo molestie, dolori, preoccupazioni, problemi, difficoltà. Wow! La vita sotto il sole è una molestia, è vanità, è passeggera, è dolore, è fatica, cose le buone e cose non buone, tutto sono questo. Questo è il fondamento della vanità. Altro che, C'è c'ha l'orecchino e vanità, oh sì, sì, poi lo vedremo, ma quella è l'ultimo stadio della vanità. E la parte finale della cima della montagna sotto c'è un fondamento, amico mio. Impara il fondamento prima di parlare. Scusate. Mm. sa prova sa ok siamo tornati Ecclesiaste 4.8 vi è un tale o vi è tale che è solo e non ha alcun secondo vi è un tale che è solo cioè che non ha famiglia non ha figli vi è un tale che è solo e pur non ha tempo e non ha neanche figli non ha neanche figli non ha neanche fratelli, è solo. Vi è un tale che è solo, senza genitori, figli, fratelli, famiglie, niente, è solo. Eppure si affatica. Ecco quello che dicevamo pochi secondi fa. Si affatica, corre, si carica, sotto al sole brucia, suda, si affatica senza fine... Notte, giorno, corre. Il suo occhio non è mai già sazio di ricchezze. Guarda, desidera. Wow. <coughs> e non pensa. Perché mi affatico? Perché privo la mia persona di bene? Questa ancora è vanità. <coughs> Ed è un malaffare. Sedersi sotto le stelle senza fare niente, guardare il cielo riflettere. Ecco il creato. Chi l'ha creato? C'è un Dio. Wow! La parola di Dio è ricca, è una ricchezza ineffabile. Questo è il fondamento della vanità. Cari fratelli e amici, Benedetto il santo nome del Signore, Ecclesiastes 2,26. Cosicché Dio dia all'uomo, che gli è grado sapienza, conoscimento, allegrezza, e al peccatore Dio gli dà denaro, e al peccatore gli dà occupazione di adunare, di ammassare, di diventare ricco: perché? per dare a colui che è grato a Dio. Questa ancora è vanità ed è tormento di spirito. Il Dio dà all'uomo che gli è grato sapienza, conoscenza, conoscenza che è da Dio, che non è di questo mondo, conoscere le cose che stiamo parlando adesso, questa è la conoscenza che viene da Dio, che il mondo reputa qualcosa da gettare, Invece questa è la più grande conoscenza che possiamo avere e al peccatore gli dà occupazione di adunare e di ammassare. Già, perché adunare, ammassare è fatica e non dormire, è travaglio di spirito, travaglio nel sonno, è molestia, è stare male, è ammalarsi, ammalarsi di stomaco. Ammalarsi perché sei sempre teso e lo stomaco si ammala, ti, ti vengono le, le nuove malattie che causa lo stress, le preoccupazioni. Vedi, la gastrite viene anche, non solo, per il nervosismo, per lo stress, per la tensione che gli uomini sotto questo sole sono sottoposti che magari uomini come Abramo, Isacco Giacobbe avevano molta più quiete se paragonati con oggi. Erano gente di tende, gente che viveva molto più sana e anche loro avevano i propri problemi e anche gravi. Sa prova? E quindi molte volte il Dio dà all'uomo di ammassare affinché colui che... Che figlio di Dio ne, ne possa godere? Che significa questo Alessio? Ora te lo spiego meglio. Ora te lo spiego meglio. Ecclesiaste 5.13 Eccolo qua. Allora, Ecclesiaste 5,13 e Ecclesiaste 2,26 vanno a braccetto. Vi è una malagoglia, la quale io ho veduta sotto il sole, cioè che vi sono delle ricchezze conservate ai loro padroni per il loro male. Prendiamo una versione un pochino più semplice. Vi è un male grave che io ho visto sotto il sole, cioè delle ricchezze conservate dal loro possessore per la propria sventura. Hmm. E Dio glielo permette. Perché intanto Dio dà all'uomo, al peccatore, gli dà occupazione di adunare, di ammassare. Appunto perché noi sappiamo che quando aduniamo molto, quando ammassiamo molto, quando si parla di milioni, di milioni, di milioni, di milioni, di milioni, è travaglio, già l'abbiamo detto, lo vogliamo ripetere, è travaglio, è dolore, è non dormire, è anche ammalarsi e Dio gli vuole risparmiare questo ai propri figli. Dice la scrittura, quando avrai di che coprirti, di che mangiare, e un tetto dove dormire, va bene così, tranquillo, vivi meglio, benedetto è il santo nome del Signore. Quindi lascia che siano i peccatori ad ammalarsi, a non dormire, a vivere male, perché non vi crediate, questa gente che ammassa, ammassa, ammassa, non hanno un minuto libero, alle volte dormono due, tre ore a notte, quattro al massimo, fanno una vitaccia. Oh sì, tu li vedi tutti sorridenti, ma lo sanno loro. Per dare a colui che è grato a Dio, già, magari si aprono delle attività, delle fabbriche, delle industrie, vedi la Fiat, voi sapevate che gli agnelli erano e ciccia con Kissinger, Kissinger è stato il braccio destro o uno dei bracci destri di Rockefeller, tutta massoneria di alto spicco, Kissinger, premio Nobel alla pace, ha ammazzato più gente Kissinger che Keddafi. Ecco chi è sta gente qua. Eppure, quanti cristiani lavorano nella Fiat? Quanti cristiani lavorano in questi posti? Tanti. Già. Dio dà al peccatore occupazione di adunare, di ammassare per dare a colui che è grado a Dio. Che è grato a Dio. Ecco qual è il senso di questa frase. Vi è un male grave che io ho visto sotto il sole? che delle ricchezze sono conservate al loro possessore per la sua sventura. Cioè Dio rende ricche le persone per la propria sventura. Vedi gli apostoli falsi che si sono arricchiti con milioni, tipo Maldonado e sta gente qua, milioni di dollari. Dio gliele fa, non solo Satana li rende ricchi, ma pure Dio per la loro sventura, per il loro male perché poi verrà, è scritto, ver verranno altri e glieli prenderanno davanti ai loro occhi, perché non se li godranno, perché avranno chi ha molti soldi, ha molti, tra virgolette, amici, che più che amici sono serpi, benedetto è il santo nome del Signore, poveri i ricchi, ricchi, ricchi, ricchi, ricchi, poveri loro, poveri loro, Addirittura è scritto nella parola di Dio che Dio dà non solo la ricchezza, eh, il benessere a chi lo dà, ma anche la forza di godere il benessere, perché molte volte anche questo è scritto, Dio dà molte ricchezze e poi non ti dà di poter goderne, ti mette su una sedia a rotelle, ti permette una malattia e rimani paralizzato in un letto per aver insultato il tuo creatore, per aver bestemmiato contro il tuo creatore, quante di questi casi, non vogliamo dire che tutti quelli che stanno in questo stato sia così, ma anche questa è una verità, ed è una verità scritturale, con Dio non si gioca, con Dio non si gioca, Dio è amore, Dio è amore, ha dato suo figlio, quanto amore, ma disdegna quel sacrificio, disdegnalo, calpestalo e vedrai quello che ti succederà. Magari passano gli anni e non vedi niente, ma l'ira di Dio resta sui figli della disubbidienza. Parliamo di figli della disubbidienza, figli che disubbidiscono, figuriamoci, quelli di fuori, che neppur figli sono. Dio è fuoco, amico mio, non giocare con Dio. E Io mi ci metto per primo, Signore, dacci grazia, Padre Santo, aiutaci, abbi pietà di noi. La parola di Dio è ricca, dice perché Dio permette quelli fanno il male, eppur sono, gli va bene tutto, sono ricchi. Apri gli occhi, quella ricchezza che hanno è il castigo di Dio. Ma quanti cristiani capiscono queste cose? Eppure la parola di Dio è chiara. Conosciamo la parola di Dio, impariamo la parola di Dio, crediamo alla parola di Dio, viviamo la parola di Dio. Il nostro vivere è avere un abbigliamento sobrio, carino, un tetto, un lavoro, il necessario, Qualcosa da parte, se è possibile, sempre bisogna averla. Ti si ammala un figlio, ti si fa male un figlio, ortopedici, eh, no? che, che, che non dobbiamo avere niente da parte, ma stiamo scherzando. Tuo figlio va allo sport, si rompe, come mi sono rotto io quando ero giovane, che so tutto fratturato, vai dal dottore, vai dallo specialista, fai la stessa soldi. Dobbiamo sempre avere cose da parte. Chi può? Chi può? Ma un conto è avere qualcosa da parte, giustamente, e un conto è ammassare ammassare, ammassare, ammassare, ammassare, ammassare, ammassare, con affanno, con affanno, con affanno per la vanità. Allora Dio, questa gente qua, gli va tutto bene, non gli va bene, gli sta rendendo ricchi. Li sta castigando. Vedi quello che gli è successo alla figlia, vabbè, ma non voglio mettere in mezzo queste cose, però alla figlia di un grande imprenditore italiano, è successo un finimondo, il padre è venuto a mancare e praticamente alla figlia gli hanno fatto fuori il 70-75% del proprio patrimonio. Parliamo di un patrimonio incredibile. Ci hanno scritto già almeno tre libri importanti, tre mattoni d'esta portata, molto interessante. sono travagli. Ecclesiaste 2.26, già l'abbiamo visto, sta qua se non vado errato o se faccio sbagliato, Ecclesiasti 3,11 e con questo vogliamo chiudere questa parte qua perché la stiamo a fare troppo uh, lunga. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo, egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Quantunque l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatto, eh, questo video io lo volevo fare da mo. Prima ancora che feci i due video precedenti, dove appunto il Signore ci ha dato gra grazie e vittoria sugli, eh, sugli infiltrati, prima ancora io volevo fare questo video qua, invece poi questo video è andato nel cassetto, ma il Signore ci ha dato grazia di riprenderlo. È un video importante che da mo' che lo volevo fare. Quindi Dio, Dio ha messo, il pensiero dell'eternità anche chi non conosce Dio e si trova nella giungla sa che c'è un'eternità lo dice Dio allora ci credi o non ci credi a quello che dice Dio benedetto è il santo nome del Signore quindi l'uomo è tenuto a comprendere che tutto è vanità che tutto passa che tutto è effimero che siamo di passaggio e che dobbiamo spendere bene il nostro tempo come? cercando Dio noi possiamo fare tutto que quello che è buono e giusto, lavorare, avere una famiglia, tutto quanto, ci mancherebbe altro. Ma il fondamento deve essere ciò che è eterno e ciò che è eterno non si trova in questa terra, non è il nostro cuore, non è quello che noi pensiamo, non è questo mondo, non sono gli esseri umani, grandi pensatori, grandi concetti, e... il grande sapere, no, lo studio, no. Quello che è eterno non viene da questa terra, quello che è eterno viene da oltre questo cielo, oltre questo sole, viene dal terzo cielo e dalla parola di Dio. Alleluia, viva Cristo! Alleluia. E e Ecclesiaste 7,5, lo leggo per motivi di tempo, meglio udir lo sgridar dei savi che il cantar dei pazzi già la vanità inganna questo lo voglio vedere dopo l'eternità oh. ecclesiaste 4.4 ogni fatica e ogni opera porta invidia quando tu fai qualcosa per il Signore anche nella Chiesa avrai invidie preparati dentro la chiesa di Gesù Cristo avrà invidia figuriamoci poi fuori Pff. se nella chiesa trovi persone carnale, carnali figuriamoci fuori a noi ci dicono che siamo divisi ah, tu devi vedere i satanisti, gli gnostici se denunciano alle autorità se menano, se minacciano se dicono le parolacce, e botte te meno, te vengo qua ti ammazzo qui, te coso qua Pff. Uh, altro che uniti, i massoni, certe guerre tra massoneria, tra le varie massonerie, certe guerre, altro che uniti a chiacchiere. Ovunque, ovunque eh, c'è divisione. E nella Chiesa, quando si fa qualche cosa, troverai quello carnale che tu stai lavorando per il Signore, quello carnale, da lì saprai che è un carnale, che avrà invidia di te quando farai uh, dirai un qualche cosa di buono di spirituale di guidato dal Signore tu ti accorgerai quelli che sono spirituali da quelli che non lo sono da queste cose ma magari uno un giorno prima ti salutava io un giorno feci uh, da ragazzo c'era uno che io all'epoca all suonavo e, e io e, e questo ci, ci vedevamo insomma capitava che ci incontravamo tra chiese, tra grandi chiese pure qua a Roma E si uh -huh. stava insieme, si parlava si suonava insomma io poi gli dicevo alcune mie esperienze con con, con diciamo la musica e tutto quanto poi un giorno mi capitò che dovetti andare in un posto molto grande per dare la mia testimonianza io non ho ancora ero giovane, non ero un pastore e io andai là nella mia semplicità e fui anche molto benedetto dal Signore rac raccontai la mia storia, la mia testimonianza una storia molto triste, molto triste io ho un passato molto triste, tristissimo e tant'è che io ogni volta che racconto la mia storia che raccontavo e che ancora oggi la racconto mi viene da piangere perché cose proprio tristi e insomma insomma diciamo che eh, grazie a Dio insomma mo, molti furono toccati da questa cosa e tutto quanto beh questa persona da quel momento non mi parlò più ma voi vi rendete conto e io gli ma che è matto questo non mi parlò più mi guardava da lontano un cagnesco brutto e io dico Ah, ecco, allora tu sei questo, tu sei questo, no? perché io non ho il discernimento degli spiriti, tanto più prima. Ci sono anche i doni, c'è qualcuno da me che, che ce l'ha, e quindi ho l'esperienza, le, le questo sì, ma il dono del discernimento degli spiriti, ci sono anche i doni, è un'altra cosa. Quindi, quando tu farai qualcosa di buono nella chiesa, sarai perseguitato, sarai attaccato lì, ti accorgerai chi è spirituale e chi non è spirituale. Tu fai ognorri e a quello lo tieni sott'occhio, sempre, lo marchi stretto, come si dice a Roma. Provate gli spiriti. Allora. Meglio il duolo che l'allegrezza. Già, Dio permette le prove e afflizioni anche per non farci attaccare a ciò che passa, cioè alla vanità. Ecclesiaste 7, verso 2, verso 3. Bene, vogliamo andare nel linguaggio or originale. Vogliamo andare in Mahon, allora, Uh, qua chiudo allora andiamo qua eccolo qua allora io uh, allora andiamo nell'ecclesiaste dove sta l'ecclesiaste qua perché io qua parte che sono messi un po' diversi allora c'era una volta l'ecclesiaste tanto tempo fa e adesso non c'è più eccolo qua ecclesiasti me lo so aperto qua a fianco perché dopo voglio andare oh. eccolo qua allora 1 2 3 4 eccolo qua di greco elet ben david melech berushalam Ah, scusate, masquillato il telefono. Allora, eravamo ri, rim, rimasti qua. Allora, divrei coelet, io questa eh, non la spiro in questo caso, c'è cioè, si, si, si può fare, ma eh? non sto qui a spiegarlo. Allora, divrei coelet ben David melech birushalam, quindi parole delle coelet, del predicatore, figlio di Davide di David, eh, re di birushalam. Eccolo qua. Havel havelim amar elet, Havel havelim hakol. Allora, Havel vanità. Havelim vanità al plurale, imme. Amar disse, dire, amare dire, terza persona kal, perfetto. Amar disse. Koelet eh, il eh, non c'è l'articolo, ma noi ci lo mettiamo, disse il predicatore: Chavelle di nuovo ripete, Havelim. Quindi vanità singolare, vanità plurale, tutto, ogni cosa, è vanità. Allora, io vi ho voluto mostrare quello eh, che noi abbiamo letto, eh, al, diciamo, all'inizio, quando abbiamo letto eh, Ecclesiaste, capitolo 1, verso 2, noi abbiamo letto questo in italiano. Ve l'ho voluto far leggere in, nel linguaggio originale. Perché l'ho voluto fare? Io non amo molto eh, portarvi il linguaggio originale, salvo quando vado a, a difendere la parola di Dio oppure quando proprio in questo caso lo reputo ve veramente necessario perché mi rendo conto che al 99%, al 98% delle persone non gli interessa il linguaggio originale ed è giusto rispettare queste cose ma in questo caso l'ho dovuto fare eh, per farvi rendere conto di quello che la parola di Dio ci ha detto, perché noi non abbiamo detto nulla, semplicemente abbiamo preso atto di quello che dice la parola di Dio. Quindi è importante notare come vanità si dica, eccolo qua, chavalle o chavelle, qui c'è una E, ma ci puoi mettere pure in una A, è uguale, non cambia niente in questo caso, ok? Quindi chavelle o chavalle significa vanità, eccolo qua, ed è questa radice trina, no? Noi sappiamo che la radice, la radice è trina, quindi è una «he», è una «bet», è una «lamed», ok? Poi la puoi cambiare, la puoi modificare, la puoi eh, mettere al plurale, ma la radice resta, eccola qua, vedi, qui c'è un plurale, ma la radice è questa «he», «bet», «lamed», ok? E quindi la ritroviamo un'altra volta qui e la ritroviamo un'altra volta qui. Vedi? Chavelle, chavelle, chavalle, chavalle significa vanità. Quindi vanità delle vanità, disse il predicatore, vanità delle vanità, tutto è vanità. Oppure, se lo vuoi tradurre, ogni cosa è vanità. Come ti pare, la traduzione la puoi fare come vuoi. Il senso è quello. Benissimo. Ora, perché io vi ho mostrato questo? Perché abbiamo detto che il significato di vanità è fumo. Il fumo passa, il fumo è effimero, qualcosa che passa, qualcosa di futile. Ok? Questo è il significato. Benissimo. Infatti, se io vado eh, nel, nello Strong 1892 eccolo qua. Havel, eccolo qua. Havel, eccolo, eccolo qua. Vedete? Havel. Significa vanità, vanità, vano, vuoto, transitorio, vedi, effimero, ok? O qualcosa che è insoddisfacente, quindi qualcosa che non riempie, ok? Questo è, questo è un po' ridotto, poi casomai non so se prendere il nostro... Eh, ecco qua, ciao qua, il nostro vocabolario. Quindi questo è il sign significato. Vogliamo andare... In, nel libro della Genesi ok eh, non mi ricordo però è che, che capitolo sta sai che non mi sono preparato non mi sono preparato questo pezzo aspetta perché è un po' non dico completamente non è improvvisato però è mezzo improvvisato per alcuni aspetti eccolo qua, sì, 4.2, Genesi 4.2, allora, allora, ho preso la mia Bibbia per capire, eccolo qua, Genesi 4.2, qui praticamente, eccolo qua, eh, qui praticamente dice che poi partorì, Partori ancora e chi partorì? Abele. Abele qui dice partori ancora e allora poi partori ancora e partori ancora. Achin e Abele. Abele si dice Havel. Ecco qua. Havelle. Chavelle, quando Eva partorì, partorì chi? Prima partorì a Caino, benedetto è il santo nome del Signore. Poi, dopo che partorì A Caino, partorì anche ad Abele. E come si dice Abele? Abele si dice Havelle. Havel, oppure viene chiamato anche Haval, è uguale. Havelle. Havalle questo è, è Abele eccolo qua lo ritroviamo eccolo qua Havalle Havalle è Abele e viene tradotto come Abele eccolo qua Abele Abele come tutti i nomi ha un significato e significa vanità cioè in pratica sta dicendo anche i nostri figli Ecco qui, quando io ho detto il rabbinato, questo, questo e lo ritroviamo anche qui nel vocabolario, il rabbinato, questo fatto che Abele è vanità, ce l'ha molto chiaro questo concetto qua. Quindi i nostri figli sono vanità, sì, i nostri figli sono vanità. Ecco perché io all'inizio ho detto dirò delle cose che eh, se non si conosce tutto il contorno e il fondamento possono sembrare agghiaccianti, ma se si conosce invece il contorno e il fondamento allora non sono più agghiaccianti. I nostri figli sono vanità perché passano, perché sono effimeri. Ecco perché noi dobbiamo, come dirà il Nuovo Testamento, risparmiare il tempo, abbreviare i tempi. E quindi far del tutto, perché questo poco tempo che abbiamo noi, che hanno i nostri figli, che Dio gli possa dare lunga vita, ma alle volte Dio permette determinate cose non buone, che possano acquistare non la vanità di questo mondo, ma la vita eterna in Cristo Gesù. I figli Abele, era Abele, Genesi Abele, Abele, era vanità. Achim Tabel e Chabel, in questo caso la Che la aspiro. A volte sì, a volte no, dipende. Questo si può fare, in Israele si usa tantissimo. La Che a volte si aspira, a volte non si aspira, non si calcola proprio, alle volte addirittura eh, la modificano, vabbè, tipo Elohim, vabbè lì o fanno apposta. In Elohim, Elohim, Elohim c'è questa che qua, quindi Havel, ok? Benissimo, quindi Adamo ed Eva, che erano persone, con, anche se hanno fatto delle cose spa, veramente stupide, però, perché insomma disubbidire a Dio è stupido, quindi hanno fatto cose stupide, Ma Adamo, Adamo ed Eva avevano molta intelligenza. E infatti, infatti, nella loro sapie, sap, saggezza, eh, intelligenza, hanno posto un nome saggio a questo loro figlio e il nome che gli hanno posto è appunto vanità. hanno posto il nome vanità perché Abele è vanità Abele è questo, Abele Abele è vanità è vano è vuoto, cioè è transitorio è transitorio vedi Hevel, ma si può dire anche, eccolo qua Hevel o chevel, eccolo qua Hevel oppure si può dire anche Havel, è uguale, non cambia niente. Qui per, per esempio c'è scritto Havel, Havel, Havel, nome, nome maschile. Hevel oppure Havel, secondo figlio di Adamo, Abele. Eccolo qua. Havel o Havel. Si può dire in tutti e due i modi. Genesi 4, 2. Eccolo qua, Ahi et Havel, ok? Baiechi Havel, e fu Havel, benedetto il santo nome del Signore. Poi c'è, eccolo qua di nuovo, Be' eccolo qua, Genesi 4. Havel 4. Gamma, eccetera, eccetera, eccetera. Se volete, questo è il parametro. 1893, 1892, cavalle è uguale, vano, eh, essere vani, fantasia, attuare va in modo vacuo, essere vani, eh, div diventare vano, eccetera, eccetera, eccetera. Cavalle, chevelle, chevelle, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo qua, quando noi andiamo a vedere il linguaggio originale, il linguaggio or originale non fa altro che confermare ulteriormente tutto quello che noi abbiamo detto. E quindi, come già detto nel principio, va a porre il puntino sulla I, su tutto quello che noi abbiamo potuto vedere. Benedetto il Santo Nome del Signore. Bene, questo è. Il, eh, diciamo il fondamento questo è il, il, eh, il, il fondamento del, del termine eh, vanità ora come già detto c'è una vanità pur venendo tutta la vanità appunto dal peccato quindi da, dalla morte c'è una vanità accettabile pur essendo vanità, tipo un figlio è vanità, ma non per questo, perché passa, perché vano, perché tutto passa pure i figli passano, perché la loro memoria passa, la memoria di questo mondo passa le cose buone di questo mondo passano, figuriamoci le cose cattive quindi c'è un, una vanità tollerabile, è una vanità non tollerabile, tutto è vanità ma non per questo tutta la vanità è da buttare nel secchio della spazzatura? Faccio un esempio. Quando si parla di vanità, io sempre non ho mai sentito spiegare la vanità così come la stiamo spiegando in questo video. Ripeto. Non sto dicendo che mai nessuno lo abbia fatto o che abbiamo scoperto l'acqua calda. Qui nessuno ha scoperto niente. S queste cose si comprendono, io le ho comprese dal primo giorno che ho letto la Bibbia. Il primo giorno che io ho letto l'Ecclesiaste ho compreso questo. Ecco, solo che non ne ho mai sentito parlare, tutto qua. E questo mi dispiace, perché poi arriva il legalismo religioso, arriva il legalismo religioso, ti porta alla vanità e ti dice «Ah, ti sei messa all'orecchino». Questo è vanità, te ne vai all'inferno. Come, come Come? mandi una sorella all'inferno perché porta un orecchino, perché l'orecchino è vanità. Ma che cos'è la vanità? Domanda. Ah. Fagli questa domanda. Ma che cos'è la vanità? La vanità è l'orecchino. L'orecchino è la vanità. E ritorniamo sempre alla solita storia. Questo che fai è vanità, non va bene. Ma che cos'è la vanità? Questo che stai facendo è vanità. La camicia a quadri è vanità. È troppo appariscente. E eh vabbè, è vanità la camicia a quadri. Domanda. La vanità, credetemi, è più vicina, è più vicina di quanto possiamo credere o immaginare. Fi Credimi. Credimi. Wow. Ascoltami, io un pochino ho visto quello che c'è fuori dall'Italia. Allora, ci sono posti, molte nazioni, decine di nazioni, dove portare una predicazione corta, sto parlando di un sermone, non di uno studio biblico, perché questo è uno studio biblico, devi esprimere un concetto, devi portare un insegnamento, e un insegnamento non si porta in cinque minuti. Ci vuole del tempo. Ma portare un sermone, quando in un sermone non stai facendo uno studio biblico e nel sermone trovi tutto, io posso parlare per esperienza personale, e quindi c'è di tutto, c'è dalla con tutto il rispetto parlando dalla suocera di 80 anni che ha la terza elementare, alla suocera invece che ha la laurea, alla, al professore di università, alla professoressa che eh, insegna alle superiori, al dottore in, eh, o ingegnere eccetera eccetera eccetera o a quello che ha la quinta elementare eh, o a quello che è di passaggio, non è mai entrato in una chiesa si trova lì per caso, a quello che è, è, ha fatto una vera esperienza col Signore a quello che, che invece non ha fatto nessuna esperienza col Signore ed è completamente carnale, a, a quello che magari viene in chiesa perché non si sa manco lui che, che sta a fare là dentro, e tu e tu all'estero, soprattutto all'estero, ma anche qui in Italia ti trovi con delle mentalità che il sermone deve durare, che, che, ne, che ne so, il sermone che c'è tutta sta gente qua, un'ora, tu in un ambiente del genere ti metti a fare un sermone di un'ora. Perché? Perché sei più spirituale. Se il sermone dura almeno 40 minuti, allora tu sei gagliardo, sei buono, sei bravo, sei spirituale, sei ok, sei vanitoso. Ecco che cos'è. La vanità? Uh, la vanità la troviamo wow, latteggiarsi nel sapere molto, nell'aver studiato molto, tu lo conosci il tuo cuore, vanità. All'estero c'è una scuola di pensiero che la persona spirituale, quando fa il sermone, deve strillare. Allora se tu strilli, se tu strilli, sei spirituale. Molti per camuffare questo dicono, eh no, ma io sapete, sono abituato nella strada a strillare, quindi quando vengo in chiesa a strillo. E, e dov'è la correzione? Lo spirito di correzione, lo spirito di autocontrollo. Gli spiriti sono sottoposti ai profeti. Tu non puoi dentro una comunità, una chiesa, che ci sono persone che magari non gli dà fastidio lo strillo, lo strillare, scusate, ma ci sono persone che gli dà fastidio, tipo me. Io se mi trovo uno sul pulpito che, che strilla mal se me ne vado, mi dà fastidio. Non sopporto le urla, non stai in una piazza, non stai al mercato che devi strillare, vai al mercato strilli. Lì non stai al mercato, stai in una chiesa che te strilli. Strillare è una cosa, alzare la voce è un'altra. E poi perché? Si strilla perché? Perché così sono più spirituali, sono spirituali. Che cos'è questa? È vanità. È vanità. La vanità, la vanità che è il suo fondamento, è effimero, è questo, eccetera, eccetera, eccetera. è l'attaccamento alle cose di questo mondo, all'apparire essere qualcosa, al voler essere qualcosa, quando non lo sei. Sei uomo, sei polvere, sei niente. Controlla te stesso, studiati. Io già l'ho detto, prima di comparire davanti un pulpito, davanti una webcam, davanti una folla, fai un'opera di coercizione, Signore prega Dio, non io, ma Tu, che non appaia io, ma che Tu possa apparire, altrimenti vai in bocca alla vanità, all'autoesaltazione, all'autoglorificazione, ecco l'agnosi, ecco l'ognosticismo, l'autoesaltazione, tu sei... L'essere Dio, l'essere qualcosa, non siamo niente, siamo polvere, siamo vanità, siamo effimeri. La vanità è più vicina di quanto possiamo credere o immaginare. Testimonianze, perché non so solo i ministri, le testimonianze che durano un quarto d'ora, quando c'è tempo per ogni cosa, lì c'è un sermone che deve essere fatto. Ci sono altri che devono testimoniare. Viviamo in un mondo dove il tempo è sempre poco. Tu fai una testimonianza di un quarto d'ora, venti minuti. Perché? Perché devi apparire, perché sei vanidoso. O devi fare una testimonianza che deve essere bella. La testimonianza non deve essere bella. Deve essere da Dio, e deve edificare e deve mostrare la gloria di Dio e non te. Allora edifica il resto è vanità. Lascia stare il caso che Dio magari in una determinata occasione ti fa alzare la voce, perché cerchiamo poi sempre di essere. Io sto parlando a fare queste cose, quando? Allora se io faccio questo sono bravo, sono spirituale, sono questo, sono quest'altro? Domanda. Tutta la vanità è cattiva? No. Portare i baffi. Perché? Uno, uno che porta i baffi. Qualcuno mi ha detto, io vedo tagliare i baffi, no, non te li tagliare niente, stai tranquillo. I baffi in sé devono tagliare. Chi porta i baffi, che, che Dio ti benedica. Il baffo, l'uomo che porta i baffi, tu mi devi da dire, i baffi a che servono? Domanda. Se, a meno che, non so, non è per un problema dermatologico, vabbè, quelli sono casi rari. Ma normalmente, il baffo a che serve? A che serve il baffo? A niente, il baffo è vanità chi porta i baffi li porta per vanità domanda ti devi tagliare i baffi per, per questo ma così non sia, non è questo non è questo è che la vanità è più vicina di noi di quanto possiamo pensare la cravatta la cravatta è come il baffo l'orecchino è come il baffo e la cravatta a gollanina è come il baffo, la cravatta e l'orecchino e il braccialetto è uguale domanda tutte queste cose le dobbiamo condannare perché è vanità no, certo che è vanità tutto è vanità, perfino i figli sono vanità ma non per questo se io vedo una sorella sana, sobria che ha un orecchino ma, ma, che, ma che Dio ti benedica, ma chiettelo oppure come abbiamo già detto Due video fa, feste ci, ci sono persone che nella, scusate il termine, ma, ma qui siamo arrivati alla follia, che nella loro follia fanno un video, non so quanti motivi per non festeggiare il compleanno, ma che c'è di male nel festeggiare un compleanno, come già detto lo ripeto, festeggiare un compleanno a tuo figlio, non c'è niente di male, anzi... Molte volte i bambini sono cresciuti, sono scappati via per tutte queste imposizioni che sono croci dell'uomo, sono dogmi umani, sono scappati dalle chiese e non hanno voluto saper nulla di Dio per colpa degli uomini. E poi Dio li è andati a prendere, si è manifestato e gli ha detto «Io non sono quello che ti hanno insegnato nella chiesa mia! Perché non c'erano uomini di Dio, oppure erano affuscati» dalla carnalità, dalla croce dell'uomo, dal dogma umano. Poi, ovviamente, il legalista religioso, nella propria follia, quando gli dici guarda che non c'è niente di male nel festeggiare un compleanno, a parte che nella Bibbia troviamo stagioni, troviamo tempi, ma non, non voglio entrare in tutte queste cose. Troviamo festività che oggi noi non abbiamo, ma un domani saranno restaurate in parte. Noi abbiamo il tempo, abbiamo gli anni, passano gli anni, Signore grazie per questo anno. Festeggiare un compleanno eh, loro nel loro eccesso magari ti portano persone che nel festeggiare i compleanni spendono 10.000 euro. Ma chi spende 10.000 euro per un compleanno, il suo problema non è festeggiare il compleanno, è ben altro. Ve, vedete, il legalismo religioso è, va sempre a estremizzare. Qui non si sta parlando di questo, qui si sta è grazie, pure portare un orecchino non c'è niente di male, ma se ti metti 3 kg d'oro, oppure se ti metti un po' di trucco, non è che muore nessuno se ti fai una tinta, ma se ti pitturi come Halloween e vai in giro con gli occhi verdi, no, ma dove vai, ma, ma, ma che sei una strega, tutto fatto con la giusta misura, sì, certo che è vanità, amen, certo che è vanità, pure i baffi tua sono so vanità, o addirittura, no, se ti fai il capello un pochino più corto qua, il capello un pochino più corto qua, vedi, io ho il capello un pochino più corto qua, quando la, la, la, la scrittura condanna il punk quello che è tutto rasato qua, e va in giro con una cresta così, da, da guerriero, quello condanna, non un taglio come questo. E quindi nel nome della vanità, che non si è capito manco qual è il fondamento della vanità, si utilizza questo termine in maniera impropria. Quando la vanità sta anche addosso a coloro che la utilizzano come cavallo, cavallo di battaglia per promuovere il proprio legalismo religioso, la propria croce, i propri dogmi. Dio non ama la vanità, la parte marcia della vanità. Lavorare abbiamo detto che è vanità, ma non per questo non dobbiamo lavorare. Ma se poi io per lavorare, che è lecito, fare un lavoro lecito, trascuro Dio, tu pensi che sono approvato da Dio? Trascuro la Chiesa, le cose di Dio, la preghiera, la lettura, della parola di Dio? O quanti per lavorare trascurano i propri figli, la propria famiglia? Quanti imprenditori si sono ammazzati perché han hanno perso tutti quanti i soldi? Ti voglio dire una cosa che forse mi, alcuni di voi mi lapiderete, ma non me ne importa niente. Hai visto tutti quei imprenditori che si sono tolti la vita perché hanno perso tutto? Ti faccio una domanda. Tutti quei imprenditori che nell'aver perso tutti i soldi si sono tolti la vita, se gli fosse morta la moglie o gli fosse morto un figlio, si sarebbero tolti la vita? Non mi rispondere a me, risponditi a te stesso. A chi amavano? E Stai giudicando, bravo, sto giudicando, io giudico, a differenza di te. Quindi se tu non giudichi, non giudicare neanche me, zitto, zitto. Se tu non giudichi, a me tu non mi devi giudicare, devi essere coerente, non devi giudicare niente. Questo è riferito ai cristiani, eh? Poi quello che fanno l'arte, figurati, io non ho tempo da stare a guardare le stupidate dell'arte. Giusto i pesci grossi, tipo Sondergaard, eh, Benichin, <coughs> Erberillo de Turno, e quelli grossi li marchiamo stretti, l'arte e sardini Sardine, manco ci perdiamo tempo, con i, con i loro nomi. Perdiamo tempo con le dottrine, questo sì, le dottrine sataniche le confutiamo tutte, Man mano che possiamo e secondo come va fatto perché sono a miliardi, la priorità va nella predicazione dell'Evangelo. Mo' ci hanno fatto una richiesta di confutare una cosa, mo' vediamo se farlo, se non farlo, quando farlo, come farlo, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché loro amano la vanità, amano i soldi e allora perdono i soldi e si ammazzano però quando perdono un caro, un familiare, un figlio, tutto a posto, se fanno il piantarello e continuano a vivere, ipocriti. Non tutti, non tutti, non sto dicendo che sono tutti così, ma quanti? E poi cercano, no ma sai, io perché so che poi i miei non sarebbero potuti eh, vivere, eh, sì, infatti senza di tempo vi, vi, vivono ancora meglio, ipocriti. quindi tutto è vanità, ma, ma non per questo tutta la vanità va buttata, come dire, ora siccome la cravatta è vanità io non mi metto la cravatta, o la donna che si fa una tinta la, la, la mandi all'inferno, o il padre e la madre che festeggiano un compleanno al proprio bambino, Eh? perché è vanità, li mandi all'inferno, ma come ti permetti tu a fare un video perché non cioè, hanno sette otto mesi, sette mesi di conversione e si mettono a fare video, Otto mesi di conversione e si mettono a fare video, ma non vi vergognate, ma chi è il tuo pastore, ma a quale chiesa vai, ma present presentatevi, ma dove andate, ma, ma se io avessi, nella mia comunità un giovane che fa una cosa del genere, gli direi scusa eh, dice eh, quello che stai facendo non va bene non va bene biblicamente parlando non va bene e se non ti ascolta dice va bene ma non presentarti come membro di questa chiesa Perché se no io faccio un video dove dico che tu sei uno che sta a fa tutto questo dovrebbe fare questo si sì dovrebbe fare il fatto è che siamo ormai la chiesa è completamente in mano al peccato e all'apostasia ormai non c'è più niente si salvi che può disse un vero pastore tanti anni fa quindi che cos'è la vanità la vanità l'abbiamo visto che cos'è c'è una parte della vanità che ti getta all'inferno e una parte della vanità che pur essendo vanità non ti getta all'inferno c'era una donna a proposito di vanità che getta all'inferno l'ho letto su una rivista, per caso, credo fosse online, no una rivista, un giornale, ma tanti tanti tanti anni fa, sto giornale parlò di una, credo fosse una modella, eh, questa modella era sposata e aveva un figlio, una figlia, insomma una mamma, e, e faceva la modella. Ed era famosa, io non sapevo manco chi fosse questa, manco mi ricordo il nome, però stavo le, le, leggendo l'articolo perché diceva muore, modella, eh, in, intervento di liposuzione o come si dica. Dice che questa era fisicamente parlando, dicono loro, perfetta. Fai la perfezione, trova il tempo che trova, quello che è perfetto per te può non esserlo per un altro, quindi pure qui entriamo in un altro, ecco, altro che vanità. Questa qua con, eh, era perfetta, cioè non aveva bisogno di niente, e siccome se voleva togliere un centimetro non so dove, non vattela a pesca, va a capire quello che voleva fare questa, se è andata a fare questo intervento di liposuzione, è morta, per togliere un centimetro, non so quanti grammi di grasso che poi il grasso, un poco grasso il nostro corpo, poco grasso lo necessita quello giusto la, la maniera giusta io, siccome nel mio piccolo io vado, vado eh, a correre io so, perché mi informo che un pochino di quantità di grasso tipo nel prosciutto, così lo devo ingerire perché il mio corpo necessita un pochino di grasso Necessita, non tanto, non tanto, ma quel pochino lo necessita. Lei se voleva proprio togliere tutto il grasso, perché era, era perfetta, è morta. Dove sta? Dove sta? Ha lasciato un marito, dice non sapeva che doveva muovere. Allo, eh, morire, qualsiasi persona si sottopone a qualsiasi intervento chirurgico, è sempre un intervento chirurgico per quanto possa essere di routine eh, collaudatissimo tutto quello che ti pare è sempre un intervento chirurgico questa è morta dove sta adesso? alla luce della parola di Dio dove sta adesso questa donna? si voleva togliere un centimetro di grasso? perché? si chiama ossessione, si, si chiama possessione. Quelle persone ossessionate dal proprio fisico che vanno in palestra, culturisti, eh, quella roba, quella roba non serve, quella è una vanità che non serve, non, non ti porta niente. C'è una vanità che ci circonda tutti quanti, che ti, che ti compri tre paia di pantaloni con tre colori diversi. Perché ti puoi comprare tutti e tre uguali? Che ti importa? No, devono essere diversi, così non vado a vestito sempre uguale. Perché? Vanità. Certo che è vanità, ma non c'è niente di male. C'è un pastore che sta all'estero, che lui si è comprato tutte le camicie bianche, tutte, lui, tu lo vedi sempre che la stessa l'ha fatto, e che Dio lo benedica, perché siccome lui gira come una trottola, un pastore proprio a tempo pieno che, che gira, fa, fa, fa la, delle opere da paura, e questo si, a volte si cambia pure due volte al giorno, perché suda, fa, si sporca, allora dice, se io mi cambio una camicia al giorno, io infatti mi cambio una camicia al giorno, non mi metto mai la stessa camicia, eh, perché me lavo me faccio la doccia tutti i giorni, no? è normale no? che ti cambi tutti i giorni, però magari qui c'è tanta povertà, se pensano chissà quanti soldi ho io allora sai, e, e questo l'ha detto a tutta la comunità ecco perché io ho sempre la stessa camicia bianca perché uh, poi i fratelli gli hanno detto ah fratello, ma che c'è sempre la stessa camicia ma non c'hai i soldi per comprare un'altra camicia? dici no, c'ho tante camicie ma tutte bianche così <ride> per dire no? tre paia di pantaloni ti compri te, ti compri uno di un colore, uno di un altro e uno di un altro ancora, ma perché? Per vanità, eppure non c'è niente di male. C'è una vanità che non va bene, c'è una vanità che pur essendo verità e venendo dal peccato, ma è una vanità tollerabile. A me dispiace fare questi discorsi perché non ci sarebbe bisogno. E magari la gente si mette a ridere, ma guarda questo con tutti i problemi che, che abbiamo, gente che si sta drogando gente che affetta dalla pornografia gente affetta dalla violenza, matrimoni distrutti, qui si sta a guardare a orecchina, cravatta, questo, quest'arte, trucco, il compleanno e tutti ste stupidati con tutti i problemi che abbiamo, guarda il po' che, che razza di studi che tocca fa questo è, è, è, è, è un pugno in un occhio all'intelligenza, al raziocinio, all'essere in qualche maniera un pochino non voglio dire intellettuali, ma santo cielo benedetto, Siamo messi male, o oh, poi c'è Ceso i marpioni, soprattutto nelle assemblee, negli anni, levatevi il braccialetto perché è vanità, eh? massone che non sei altro che gli hai detto, mo, mo sei morto, sei sottoterra a prima porta, che gli hai detto a mio padre, buttate in politica, che te faccio fare carriera, altro che, il santo dei santi noi non facciamo politica poca eh Siamo sta poca non ne fate siete santoni siete tanto è uscita fuori tutta la massoneria che c'avete dentro come tutti quanti siete tutti in manica dei massoni quelli che stanno in alto alla cupola alto che santi allora, Ecclesiaste 7,16. Eh, non essere troppo giusto, non farti savio oltre misura, perché ti diserteresti, cioè perché diventeresti un, eh, un deserto. Chiudiamo. Mm, benissimo. Allora. E questo è stato il video. Bene, spero che questo video sia stato di edificazione per la Chiesa. E comunque abbiamo parlato di un eh, argomento molto importante che, ripeto, io non ho mai sentito parlare della vanità in questo modo. Mai! Mai! Mai, mai! E quindi l'ho voluto fare. Sì, la vanità è tutto quello che vi dicono, l'attaccamento a determinate cose, sì, ma il fondamento non è quello, il fondamento è ben altro e lo abbiamo visto in questo video. Bene, questo è stato il video, cari amici, grazie per essere stati con noi, con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti e se il Signore vorrà ci vediamo al eh, prossimo video programma. Se il Signore non ha suonato prima la sua tromba e ci ha portati via nel rapimento della Chiesa. Dio ti benedica. Shalom.